Sì, sono la mamma di due ragazzi adolescenti di 15 e 18 anni che fanno la prima e la quinta superiore. Sono dei ragazzi che sono in casa da un anno perché i ragazzi più piccoli ah, un sì. po' sono andati a scuola. Loro da un anno, non so se sono andati, tre mesi diciamo, ma mesi sì. così. Sono che, che una di loro fa la quinta anche l'esame di maturità. Eh sì, con due anni bruciati di scuola. Vorrei capire un attimo che diploma prenderanno questi ragazzi. Perché non hanno fatto né un'attività di scuola-lavoro, non hanno fatto neanche lo stage. Io vorrei vedere un attimo che futuro li offri. Perché in tutto questo, in un anno di virus, vorrei capire un attimo un'altra cosa? Nessun supermercato non è mai stato in quarantena. E invece la scuola, se un bambino ha la tutta la scuola si chiude. Hai dovuto comprare due computer? No, il computer non mi sono permessa di comprare, stanno facendo accolte al telefono. E peraltro. Ma ce la fanno con il telefono? Eh, fanno fatica, giustamente, fanno fatica. Fanno fatica. E questo l'abbiamo anche dimostrato perché la settimana scorsa abbiamo fatto l'intervista della Rai 3 della nostra mm -hmm. casa e come i ragazzi poverini. Che poi più non, va, più non escono, più non hanno la voglia di uscire. A mio figlio quando gli ho chiesto di 14 anni cosa desidera, se inizi ad iniziare la scuola o no, mi ha detto no, meglio questo a casa. Teme un abbandono scolastico? Certo, certo. Ho quattro computer in casa e i miei figli sono comunque tranquilli, sono sereni, quindi non vivo questa cosa con pesantezza. Devo dire che anche la mia azienda, assolutamente per le esigenze delle mamme, va incontro. Quindi, però è proprio una questione di giustizia. In fondo, stanno facendo un lockdown selettivo per età, quello che avevano detto che è anticostituzionale, perché i ragazzi sono gli ultimi a essere tutelati. E i primi a essere sacrificati, sempre. dai, dai. Dai, tutti dai. Dai, dai.